Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Nello scorso video vi ho accennato alla possibilità di inserire all'interno di KDE alcuni elementi della vecchia interfaccia di Ubuntu, quella che si chiamava Unity. Vediamo di cosa si tratta. Oh Ubuntu, you are my favorite Linux based operating system. Allora, ecco, questa è Ubuntu Unity, eh, nell'ultima versione. Andiamo a vedere quello di cui stavo parlando. Eh, per esempio sul LibreOffice. Qui in inglese, ma non, non fa nulla. Vedete dov'è il menu del, dell'applicazione? È dentro la barra del titolo. Mm, era, questa era una delle impostazioni possibili con, con Unity. C'era anche la possibilità di mettere il, il, il menu nella barra superiore. Io trovavo particolarmente comoda questa feature. Guardate, vedete, si risparmia un sacco di spazio in questi pixel che sono sempre utili in verticale eh, perché non averli perché non tornare a questo tipo di layout si può fare si può fare che di può mettere il menu in tanti posti diversi per default il menu ovviamente è sotto la barra del titolo vediamo ecco qui e ehm, come vedete c'è questa barra del titolo vuota e poi un menu che occupa la sua riga e questo spazio è praticamente sprecato c'è una possibilità, anzi due vediamo la prima se andiamo nelle impostazioni e cerchiamo decorazione delle finestre e vediamo che andiamo su pulsanti nella barra del titolo e trasciniamo questo menu dell'applicazione qui Anzi, così. Diciamo applica. E quello che succede a questo punto è la cosa seguente. Il menu si sposta effettivamente nella barra del titolo. Però è un po' scomodo così, perché c'è solo questo pulsante. Si può fare di meglio? Sì, vediamo come. Conosco ogni millimetro di quel sistema. Farò tutto quello che va fatto. Abbiamo bisogno di installare un tema per la decorazione delle finestre particolare e che però non è presente nei repository ufficiali né di Mangiaro né di Arch per questo lo andiamo ad installare da Aur. vediamo, si chiama Material questo Material che win. eccola qua Material che win Decoration Git Installiamo io adesso, però, solo aggiorno perché ce l'avevo già installato. Perfetto, e l'abbiamo installato a questo punto. Torniamo nella decorazione delle finestre. Tra i temi ci troveremo material, perfetto. E qui abbiamo tante possibili opzioni. Intanto lo attiviamo. Vediamo che cosa succede. Applica e tac come vedete il menu si è andato a posizionare dentro la barra del titolo ci sono delle opzioni in più che qui potete vedere si può mettere il titolo al centro o a destra le eh, dimensioni dei pulsanti grandi, piccole, l'opacità eh, il menu può essere sempre visibile oppure visibile solamente mentre eh, si scorre sopra la barra del titolo ad esempio in questo caso andiamo a vedere per Writer. Vedete, così non compare. Però se faccio così, tac. Ma io preferisco averlo sempre visibile. Ne mettiamolo sempre visibile. Le animazioni, le ombre, eccetera. Il animamento barra del titolo io lo rimetterei al centro, perché tanto. Va bene, ok. C'è una tendenza, ormai dentro che di, di eh, come, sì, come in GNOME, di eliminare il menu. Ma io trovo che il menu tradizionale sia ancora probabilmente uno dei modi migliori per interagire col computer salve computer interfacce grafiche ecco, insomma come vedete è molto più elegante si risparmia un sacco di spazio e soprattutto funziona benissimo assolutamente e funziona su tutte le applicazioni eh? almeno tutte quelle che hanno un menu ad esempio anche Gimp anche lui c'è il suo bel menu Okay. Quindi, a prescindere dal fatto che un'applicazione sia eh, scritta con le Qt, se sia di QDI, se sia eh, invece GDK, se sia di GNOME, eh, funziona con tutte le applicazioni che hanno un menu. Ne vediamo un'altra tanto per, per gradire: eh, Ocular. Ecco, anche lui c'è il suo bel menu. Ne vogliamo vedere un'altra, ah, la console, è assolutamente indispensabile avere il menu nella console. Tac, ecco, anche se chi lo ha tolto. In Dolphin, anche Dolphin avrebbe il suo menu, ma che è sparito, eh, sostituito da questo hamburger menu, e invece così possiamo averlo di nuovo. E ora qualcosa di completamente diverso, ma c'era anche un'altra feature di Unity molto molto interessante. Adesso siamo dentro LibreOffice, vediamo. E io volevo mettere il tutto questo ciao in maiuscoletto. Hmm, come si fa? E eh, forse dentro Format, forse hmm, non mi ricordo, view. Non mi ricordo dov'era, dov'era, dov'era questo menu accidenti. Ah, però c'era had, sì, guarda un po'. Allora io cerco a per case, u per case, u, u, u, accidenti. E così si poteva fare anche con qualsiasi altra funzione vogliamo... non mi ricordo come si fa a rimettere in minuscolo benissimo vediamo il menu lower case ed è tornato in minuscolo ma perché? dove prende questi comandi il, il desktop? in realtà sono semplicemente i comandi che ci sono nel menu che vengono esportati verso il processo dell'ambiente desktop infatti stanno qui andiamo a vedere format oh oddio dove stavano ecco format text guardate uppercase, lowercase che sono queste qui non si sta inventando nulla sta solo prendendo il, le voci di menu che sono già dentro LibreOffice questo valeva per qualsiasi applicazione ad esempio ecco file benissimo qui ci sono i file adesso io non voglio cercare una voce qui nel menu per esempio che ne so select all ecco non mi ricordo come si faceva a selezionare tutto che faccio? faccio così poi scrivo seleziona tutto select all oh accidenti ha selezionato veramente tutto ci... comodissimo oh. allora oh. Oh. ma dov'è? come possiamo riavere questa funzione in KDE? guardiamo allora torniamo su Octopi selezioniamo our e cerchiamo app menu abbiamo vari pacchetti, quello che ci interessa è questo qui plasma keyrun app menu git noi installiamo io faccio un install perché già ce l'ho installato ma tanto per farvi vedere Sì. benissimo e l'abbiamo installato dopodiché apriamo KeyRunner con Alt F2 e vediamo se c'è da attivare qualcosa neanche me lo ricordo eccolo qui, Application Menu c'è da attivare questo qui bene, è già attivo quindi lo lasciamo così com'è e a questo punto dobbiamo associare un tasto alla eh, All'attivazione del k Per questo dobbiamo andare sul, sulla pagina Aur del di quel pacchetto che si chiamava Kranner appmenu menu, io cerco app eccolo qui plasma che eh, 5 runner app git, andiamo a visitare il sito dove c'è la stringa da inserire e qui ce lo indica. Ecco, questo è il comando da dare e lo inseriamo in console io ovviamente ce l'ho già già dato questo che permette di fare? che permette di attivare il key runner solo con quelle impostazioni cioè per, con la ricerca del, del trial le voci di menu eh, attraverso la semplice pressione del tasto alt vi dico subito che con LibreOffice è un po' lentuccio prima di perché è un grande menu e quindi se lo deve caricare ci mette qualche secondo dopo l'avvio io l'ho avviata prima e allora io voglio fare tutto maiuscolo il ciao come nell'esempio precedente premo alt e scrivo maiuscolo tac ed è diventato maiuscolo ovviamente funziona con tutte le applicazioni mi basta premere alt faccio selezione, seleziona, seleziona tutto, perfetto, modifica, seleziona tutto e mi ha selezionato tutto e quindi praticamente non ho più l'esigenza di ricordarmi dove stanno le voci del menu. Basta andare a cercare con il tasto alt, compare il suo, la, la maschera di Keran e io cerco qualche, qualsiasi altra cosa, ad esempio vi sualizza, impicciolisci, ordina eccetera eccetera tutte le voci che sono dentro lo dentro il menu di dolphin in questo caso funziona anche per esempio con programmi più complessi proviamo con gimp se funziona Ma, ovviamente sì forse ci metterà qualche secondo anche in questo caso a caricare tutte le voci però diciamo che io mh, non so non ricordo eh, come si arriva alle preferenze va bene allora primo alta scrivo preferenze preferenze Pre Pre e mi escono le preferenze Insomma, non è perfetto, c'è qualche bug, ma quasi sempre funziona ed è di una grande, grande, grande comodità. Bene, il video finiva qua, io vi saluto e alla prossima. Ciao!